Bene, ragazzi, quest'oggi benvenuti in questo nuovo video Vlogmas Quest'oggi, come ho fatto l'anno scorso, vi voglio far vedere, diciamo, come creo le canzoni Visto che qui l'anno scorso sono aumentato con iscritti e tutto quanto Vi voglio far vedere come creo le mie canzoni perché io, prima di essere uno youtuber, sono un DJ producer E quindi vi faccio un po' vedere come produco le mie song Allora, non so perché, ma ultimamente... Sto ricevendo dei messaggi un po' particolari Oltre a questo qui Come avete diciamo mezzo letto dal titolo Che non so perché Sto ricevendo dei messaggi un po' strani Però non ve li faccio leggere Allora sto ricevendo dei messaggi un po' Diciamo minacciosi Molto minacciosi E non so perché Non so soprattutto chi sia E piuttosto Quando vado a buttare la mondezza di fuori Vedo un'ombra particolare Già però boh vabbè Vabbè comunque non c'entra niente Ora vi faccio vedere un po' Come si svolge la funzione delle song Allora sicuramente si sentirà più rimbomboso Volevo fare qualcosa di nuovo Prendiamo qualche tipo qualche basso, sì. Oh, questo è matto. Più trappolo. Non sarà una canzone fatta benissimo, cioè nel senso sarà fatta bene ma molto basilare. Ho appena ricevuto un messaggio un po' strano: Do you like bass in your motherfucking face? Allora io penso di avere uno stalker. Ultimamente mi sento molto osservato E ho paura che ci sia qualcuno di particolare Lì fuori il cancello c'è qualcuno Penso di aver trovato il mio stalker Scusa, sei tu quello che mi sta perseguitando? Oh, vai, vai Prendi il tuo modrino e scappa, vai Se no chiamo la polizia No, in realtà non la chiamo la polizia Perché se no quella viene davvero Chiamo mio padre No no no no no no No no chiudi la porta chiudi No no no Ciao zi <ride> Allora rifacciamo la parte dello scaffo pronto? Eh si sì. <ride> Chiudi Vai tu riprendimi vai pronto vai vai vai Ora oh. oh, rubo il motorino oh. Oh. Eh. La prossima volta non mi devi suonare a casa Guarda che la prossima volta chiamo la polizia Anzi, no, chiamo mio padre perché, sennò, voglio polizia via per davvero. Come on, dai. Guarda che colori. Quindi, se questo video per odia vi è garbato. Allora, ci vediamo domani con un prossimo vlogmas. Niente, seguitemi su Instagram. Seguite anche Matteo perché lui è un bravo Matteo Scella. E bella Peppe. Bella Peppe. Bella per Peppe. Bella per Peppe.